Buongiorno ragazzi, che giorno è oggi? È il compleanno di Vanessa e stamattina la voglio svegliare così, venite con me. Hey Google, metti su YouTube tanti auguri Vanessa. Perfetto, metto tanti auguri Vanessa buon compleanno happy birthday su YouTube Music. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri Vanessa, tanti auguri a te. Buongiorno amore, buon compleanno amore mio, auguri. Ciao amore, auguri amore, piccolina mia, che sta diventando grande la mia piccolina. Ciao cucciola, di chi è il compleanno oggi? Di chi è il compleanno oggi Ani? Hey, Cucciolà Ma con chi facciamo la nanna? Con chi facciamo la nanna? Sentite quanto è felice questo gatto Amore dobbiamo andare a comprare la colla Ti svegli? Cucciolà Dai io non sto già su Ma proprio stamattina a few moments later. Amore Ricordati di portare la super merenda che oggi porterai a scuola e mangerai insieme ai tuoi compagni, ma questi compagni oggi merenda a scuola e super merenda dopo la scuola, eh? Vero? Merenda, cena. Sì, cena, è vero. Allora, hai preparato la merenda invece. Ah, ma non la porti tu oggi a scuola? No, sì Quindi porti lo stesso la merenda, anche se hai questo? Sì. Ok Ok, bimbe, andiamo a scuola Dai che voglio andare a comprare da Anastasia alcune cose per la scuola Andiamo? Siete pronte? Qualcuno sì. prende il proprio zaino? Sì. Eh? Come? No, io lo so. fatto. Eh vabbè, dai no, no, cosa c'è qua dentro? No, no. I mattoni? Te la fai tu, topino? La mattina Anastasia si è svegliata molto raffreddata ed è un po' nervosina. Eh? Adesso ti passo, dai. Ciao ragazzi, sono appena uscita dalla doccia e tra pochi minuti andrò a prendere Vanessa e Anastasia e finalmente festeggeremo il suo compleanno. Ma guardate nel frattempo quale video mi è arrivato dalla sua classe. No. No. Io sono la sorpresa che le hanno fatto le maestre a scuola? E voi ragazzi vi fanno festeggiare il compleanno in classe? Scrivetemelo nei commenti! Ma adesso devo correre subito a prendere le bimbe a scuola e iniziamo la festa! Sì, sono fuori dalla scuola delle bimbe, stanno per uscire, nel frattempo sono andata a prendere una confezione regalo per un regalino che oggi consegnerò a Vanessa, ma voi dovete sapere e non dovete dirglielo, soprattutto non dovete scrivere nulla nei commenti, che sabato ci sarà una festa sorpresa per Vanessa con altri amichetti di cui lei non è assolutamente a conoscenza, ok? Quindi questo sarà un primo regalino, poi sabato gliene farò qualcun altro e proseguirò con il video. Sono uscita di scuola e c'è qua Gaia Ciao. e Asia Ciao. e Anastasia. Adesso andiamo al Burger King a festeggiare il mio compleanno Ciao, Ciao. Ciao. A dopo ah, Finalmente una piccola parte del gruppo che ci sarà oggi alla festa di Vanessa Ciao, Ciao, Ciao Bianca ragazzi. Ciao Ignazio Quanto Ciao tempo. Diego Dai presentatevi dai Diego, Diego. No Prendo. Daniel <ride> Kevin Daniel. <ride> <Jevin>. Daniel. <ride> <Su>. <ride> Ignazio Allora, Siamo fuori aspettiamo che arrivano gli ma altri bimbi che che... E Alessandro manca ancora qualcuno sì. Adesso vediamo ah, Ma Nico via sì. ah, Ok, ah, va sì. bene, dai Giocate un pochino qua fuori che poi andiamo ah, dentro okay. E ordiniamo da mangiare Ok Allora cosa stiamo facendo adesso? Un gioco? Sì? Con l'animazione? Vediamo di che gioco si tratta, ok? Sei una principessa! Amore, cosa si mangia oggi? Mia, Giada, Ignazio, Kevin e Vanessa! Stiamo giocando a Big con le sue Ok, Come sta andando bimbe? Sì. Dai, tra pochi minuti arriva da mangiare, poi giochiamo ancora e sì, oh, sì. poi c'è lo scarto regali. Sì, Eccole. Siete affamate. Sì. Eh? Adesso arriva la pappa, amore. Eh, Ani. Dimmi Teresa. Ti devo dire cosa regalata a Vanessa. Dai. Pantalo, ho regalato. I pantaloni quelli lì lunghi. Quelli che piacciono a me. Brava. e poi le ho regalato tipo una maglietta marroncina con le balze che bella, sarà contentissima Tere, grazie amore eh. buon appetito, amore, buon appetito adesso arriva, eh! A adesso arriva che sono ancora lì che stanno arrivando eh. cosa state aspettando? a te non arriva il cibo devi restare in linea e in forma da mangiare? Ah, è arrivato. Sì, è arrivato a mangiare. Guarda La l'abricolina. Guarda La l'abricolina. Guarda. La Guarda. Guarda. Guarda mangiare la sì, torta? Sì. Eh? la portate se... voi? No, purtroppo non si può, oh. la danno loro, quella al cioccolato. Ah, ma non la conosci? No, però è buona. No, si sì che la conosci, la conosci. Allora. Okay. Ma io non l'ho assaggiata perché la tua volta era andata via, ah, via, via prima. Ah, ok. Andiamo dentro, Vane. In Cosa state facendo? Hello. Che gioco è questo? Il calcio? Andate, non va. Sì. Primo regalo. Okay. Tanti auguri Vane, buon compleanno, gioia, con affetto Laura, Martina e Cristina. Cosa sarà mai? Laura. No! No, cos'è? No, cos Come si dice amore? Un bacione Laura. Guarda il e Ho messo, prima il no, poi dopo ti, ti piace? Dai. Sei contenta? Bacino, dai faccio la Laura. Giù la mia burrone. un po' scomodi vero Giorgia? Mm -hmm. Ti piace? Buona. è buona? io non ce l'ho? non ti è piaciuta è tu l'hai mangiata la settimana no, scorsa non ti è piaciuta? No, non l'hai mangiata. mangiata ok apriamo i regali aprire per primo anzi no il tuo per teresa teresa scusami lo sai? fa vedere? belli! belli le mani! orecchini! Sì. bellissimi! Eh, no. A ah, vedere. Wow. Oh. Per la gioia di Vanessa. da si una lettera, aspetta Io c'ho oh, questa ho la casa da si sta è si sta da si sta da si sta da Giorgio e Mattia. Ti voglio bene. Grazie. Vanessa da grazie anche anche è ancora sì. a dire grazie. si sta così. Eh, no, Bellissimo. Uh, sì. Ah, tu non ce l'hai buona mamma. Wow. wow! Questo lo uso io però, eh. Tu tipo cose E questi sì, io pure ce li ho. Questo l'ho comprato da Action. Com'è? E voilà. Anche io Bello. ce l'ho diretti. Però che mi ha comprato mia mamma. Io ce li ho, ce li ho. Grazie Giorgia. Albert. Cos'è? I bello. bracciali! Ah, bello. Bello. Che si ma ci sono anche i diamanti! Cioè, Bellissimi! Eh, io ce ah, abbiamo. Io qua ho messo tutti i miei... E' una scatola... Qua c'è... Tieni una... eh, dovrei... amore, questo è per te, da parte nostra! Uh! Eh, io ce ce l'ho quella che figo. ma si muove oh, guarda Angia Brianna principessa tanti auguri dalla tua famiglia che ti ama tanto mamma papà Ani e Dani Ah anche da Asper e Olivia <ride> ma è un pensierino eh non pensare amore Adio. È un pensierino per Anastasia, ma oh, proprio un pensierino. Amore, perché tu è sei bello. coccolonna. E no, no, no, perché siamo tornati a casa. Eh, Come è andata, Vane? Ti sei divertita? Bene. È stato bello, vero? Con tutta sì. la classe? Abbiamo dimenticato di leggere un biglietto, vero? Mm -hmm. Vuoi leggerlo adesso? Sì. Tantissimi auguri di buon compleanno dai tuoi compagni della Quarta B, Bianca, Ignazio, Albin, Antonio, Daniel, Diego, Giulia, Martina, Giada, Brandon, Kevin, Gaia, Alessandro e Sofia. Bene, sei stata contenta dei regali che hai ricevuto? Sì. Ti sono piaciuti? Sono stati tutti belli, la festa è stata bellissima e tu sei stata molto brava ad avervi invitati tutti. E e Ciao. E sono venuti tutti oltretutto, vero? Sono sì. stati bravissimi. Sei stanca adesso? Lo sai che devi studiare storia. Che angoscia. Comunque dobbiamo farlo. Dai, mangiamo se avete fame e poi studiamo sì. insieme. Sei divertita, Ani? Sì. sì. Ma senti, ma il tuo compleanno lo vuoi festeggiare al Burger King? No. No? Vuoi andare a lavorare? Ok, allora il video finisce qui Vanessa, il video del tuo compleanno, prima parte del tuo compleanno, perché magari ce ne sarà una seconda parte con i nonni. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi Se al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like Anche a questo video. Ciao! Ciao!